di degli ottimi curatori Anna De Rosa e Angelo Lanzano porta alla conoscenza di tutti questo lavoro fatto dai nostri iscritti e da alcuni artisti amici che hanno donato queste opere a fini molto molto seri perché queste opere che oggi noi mostriamo e che mostreremo ancora in altre esposizioni itineranti, verranno poi vendute per destinare il ricavato della vendita a fini a portatori di handicap oppure ad associazioni che si interessano specialmente di inserire i portatori di handicap nel mondo del lavoro. Noi siamo molto grati a questi artisti, che sono artisti salernitani, artisti nazionali e anche artisti internazionali che hanno donato queste opere, che noi abbiamo esposto e che esporremo ancora in questo, con questo sistema di struttura che può stare anche in spazi aperti e che noi abbiamo chiamato Abbattiamo gli Egoismi in modo da dare il senso del divenire, di lavori in corso e di opere che vengono mostrate. Eh, queste opere, per esempio, qui è un'opera eh, addirittura di un artista straniero eh, che ci ha donato quest'opera e che noi ci auguriamo di vendere al, al miglior prezzo possibile. Anzi, io chiedo ai salernitani eh, di venire poi a quest'asta perché i fini sono veramente fini molto molto da ammirare e poi dobbiamo anche dare spazio a questi artisti che oltre a pensare all'arte pensano molto al sociale e fanno tanto per il sociale Abbattiamo gli egoismi Uh, voluta da Art Experience di cui sono anche un'associazione di cui sono anche fondatrice insieme ad Angelo Lazzano e l'architetto Adinolfi uh, questa, uh, su questa collettiva è importante perché sono opere più dicendo opere donate da artisti da tutto il mondo e man mano questa mostra nomade itinerante arriverà fino a gennaio alla provincia di Salerno eh, dove ci sarà battu una battuta d'asta sia il 17 che il 31 gennaio 2020 e queste opere saranno vendute e il ricavato andrà da un'associazione uh, uh, per i disabili, per gente, uh, soprattutto qu questo indirizzo um, di... Preparare al lavoro uh, le persone con difficoltà fisiche. Uh, gli artisti um, sono 68 ma forse anche più e ci sono quindi un'idea dell'arte dal mondo potete poi inquadrare anche far vedere sono tutte opere diverse e tecniche diverse ci sono da tecniche eh, grafiche da tecniche sperimentali installazione, c'è la ceramica, c'è la scultura quest'opera invece è mia ed è eh, un'opera io riciclo perché è molto importante per me il riciclo, i cosmetici dismessi e quindi uso il fondotinta per fare il volto, matite matitoni, rossetti, smalti per realizzare le mie opere e, mm, qui, con arte esperienza abbiamo anche altri appuntamenti, uh, abbiamo un appuntamento quindi a novembre di nuovo alla stazione marittima dove già l'abbiamo fatto l'anno scorso, uh, una mostra uh, dove saranno i bambini a interpretare nel senso a fare recensioni delle opere degli artisti, uh, non sarà il critico d'arte ma l'arte la, vista dai bambini e in più ci sarà questa battuta d'asta ma ci sarà anche un altro un lavoro fatto sui quartieri di Salerno. Buonasera, ci troviamo all'Arco Catalano presso Palazzo Pinto nel centro storico di Salerno. Questa mostra è, una è la quarta presentazione di questa collettiva di artisti che hanno donato da circa un anno ad Art Experience, che è un'associazione culturale salernitana, un'opera. Eh, Art Experience in effetti eh, dice che è un internazionale, nel senso che ci colleghiamo con eh, il circuito di Facebook diciamo che l'80% di queste opere sono tutti contatti di Facebook, tutti artisti conosciuti in questi anni che hanno partecipato anche alla prima expo a Salerno che parlava delle architetture e c'era una sezione dedicata a queste opere qua. Eh, dopo questo, questa presentazione a gennaio finalmente col patrocinio della provincia di Salerno abbiamo avuto le sale eh, dove faremo la battuta d'asta il 17 venerdì e il 31 gennaio eh, ci sarà una, un evento dove praticamente le opere, queste opere, eh, il ricavato delle opere andrà un'associazione di volontari, ehm, però abbiamo dato proprio un, un tema preciso, dobbiamo trovare questa associazione che non è, non è facile trovarla, ehm, che è, è, è, si, si interessa del, della formazione e dell'inclusione dei disabili nel mondo del lavoro. Quindi eh, speriamo che a gennaio riusciamo a fare una bella befana a queste associazioni. Eh, I progetti futuri eh, da qui a, set, a, a novembre ci saranno, compreso questo, sono quattro eventi. A settembre per lucida artista dovremo fare um, eh, l'arte nei quartieri. Praticamente abbiamo diviso la città in quattro mega quartieri dove combatteranno tra di loro a, a, a anziché le sciabole o le, le spade ci saranno i pennelli, e sarà una, una cosa molto divertente perché anche quella lì è per il sociale, per rivitalizzare i quartieri, per dare vitalità ai negozi, perché le opere che gli artisti eh, produrranno in quei 20 minuti, sono tre manche, eh, sono 16 opere, nei giorni a seguire verranno messe in esposizione nei negozi e invitiamo la cittadinanza a uno shopping solidale dove però ci sta la visibilità per il negozio perché faremo con il grande Raffaele qui presente faremo le riprese e quindi daremo una visibilità sui network eh, dopodiché a, a, prima, a novembre invece ci sarà una, un altro evento importante alla stazione marittima il secondo che si chiama sempre Expo Street Pop Art questi quattro nomi identificano in, in, la nostra azione di mostra, perché Expo... Eh, che dire del mio connubio con Art Experience? Abbiamo condiviso fin dall'inizio quello che sembrava un sogno, un sogno che però si sta sempre più realizzando e quindi sono felice di dare il mio, in effetti il mio piccolo contributo perché la manovalanza poi la fanno i soci fondatori di Art Experience, però non potrò mai dimenticare quella sera eh, quando con Angelo, eh, quando lui mi ha parlato di questo... Questo suo sogno di questo progetto che sembrava irrealizzabile e io da subito ho condiviso questa intuizione che a me è parsa al contempo geniale ma anche molto semplice e quindi sono felice di, di dare voce ai progetti di Art Experience, con, di dare questo mio piccolo contributo eh, eh, al principio fondante dell'associazione che è quella che l'arte come creatrice di bellezza, di amore, di passione, di emozione ma anche può trasmettere importanti significati e quindi l'arte al servizio del sociale, l'arte che è pulsione vitale può e deve aiutare la vita. Siamo in questo splendido posto che è proprietà della, della provincia, l'Arco Catalano, in cui si tiene questa collettiva eh, di mostra di quadri che ha uno scopo sociale e umanitario, è quello di devolvere il ricavato di queste opere per uno scopo sociale, cioè di darlo ad un'associazione di persone con disabilità. Quindi ritengo che da parte degli artisti che hanno partecipato a questa collettiva sia, abbiano praticamente dimostrato l'amore vero, l'amore quello dell'altruismo, perché l'amore può combattere gli egoismi e la violenza e lo hanno dimostrato appunto con questa iniziativa. È fondamentale che ci sia l'amore, ci sia la disponibilità verso le persone che non sono abili, ma dobbiamo ricordare che la diversità... E' inclusione e gli artisti lo hanno dimostrato con questa mostra, anche perché se noi ogni giorno ci alziamo e guardiamo il risultato qual è, è quello di vedere, se ogni giorno la nostra mente si apre, il risultato la sapienza e sono le opere che questi artisti hanno fatto questa sera e quindi dimostrano come la cultura ci può rendere liberi. Nel momento in cui noi apriamo anche il nostro spirito, il risultato sarà l'amore che questi artisti questa sera hanno dato per i diversamente abili.